Non prendete da male, ma sono un po' malato in questo video. Allora, un mio grandissimo Fun mi ha detto che Alberico ha caricato una canzone. Io vado a fare la reazione. Noi dobbiamo farti una proposta. Oh, dimmi. Noi vogliamo fare una canzone con... così. No. Provaci qua, devi chiedere il copyright. Oggi è un buongiornissimo caffè. Il telefono è pieno di notifiche Scorro le tende E basta, dai, basta, ho rotto le palle. Oh.